Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro oggi è giovedì 8 settembre in apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sulle novità in arrivo per quanto riguarda il super bonus con la conversione in legge del decreto aiuti bis eh, un focus poi sul bonus 200 euro per le partite IVA e sui tempi di attesa eh, per poter presentare domanda. passeremo poi alle regole per beneficiare della detrazione IRPEF in caso di mutuo cointestato. Concluderemo poi la nostra carrellata sulle istruzioni INPS per beneficiare dell'esonero eh, contributivo per l'assunzione di eh, lavoratori provenienti da aziende in crisi. L'ultima tappa del giorno, come di consueto, sarà sulle pagine della sezione economia di Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie ancora novità in cantiere per il super bonus. Negli emendamenti presentati al testo del decreto aiuti bis in Senato le modifiche della cessione del credito e in particolare eh, si punta a modificare la responsabilità delle banche in caso di eh, cessione. Sul punto c'è da dire che non è stato ancora trovato un accordo tra eh, partiti e ministero dell'economia e delle finanze. Il 13 settembre però il testo è atteso in aula in Senato per la conversione. La responsabilità in solido nelle operazioni di cessione del credito al centro delle novità in cantiere e anche al centro della eh, contesa in particolare si tenta di alleggerire il ruolo degli istituti di credito e eh, di chi acquista le somme eh, relative ai bonus edilizi. Due le proposte attualmente al vaglio. La prima consisterebbe nella previsione di un decreto per individuare i casi di esclusione dalla responsabilità in solido. La seconda invece andrebbe agire solo nell'ultima operazione di trasferimento e ehm, l'idea prevede che la diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari sia sempre dimostrata se gli stessi non abbiano mai avuto ruolo nell'origine e nella fruizione delle somme. Bisogna però attendere ancora perché al momento si tratta di ipotesi e eh, un accordo sul punto dovrà essere raggiunto la prossima settimana in linea con i lavori parlamentari. Torniamo poi sul bonus 200 euro per le partite IVA che sono ancora in attesa di poter fare domanda. Si ehm, era ipotizzato un click day eh, per il 15 settembre, ma secondo quanto anticipato dal eh, quotidiano it Italia Oggi probabilmente la data slitterà ancora al 20 settembre. Il passaggio necessario per definire la data di apertura delle domande in maniera ufficiale è la pubblicazione in. In gazzetta del decreto attuativo, attualmente firmato dai ministri competenti ma eh, non ancora eh, pubblicato. Uno storico delle motivazioni alla base dei ritardi eh, e dell'iter del di attuazione del bonus 200 euro per le partite IVA all'interno dell'articolo pubblicato sulle nostre pagine. Passiamo poi a un focus sulle regole da seguire eh, per beneficiare della detrazione IRPEF in caso di mutuo contestato. Eh, chi stipula un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale può beneficiare di uno sconto IRPEF del 19% degli interessi passivi per un importo massimo pari a 4.000 euro. Se il mutuo è contestato il calcolo del limite però non raddoppia e al contrario l'importo massimo dovrà essere ripartito tra i mutui. L'unica eccezione è prevista nel caso di un coniuge fiscalmente a carico. Nell'articolo pubblicato su informazione fiscale un riepilogo delle regole da seguire. In conclusione ci soffermiamo sull'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di aziende in crisi. Arrivano le istruzioni IMSS con la circolare numero 99 del 7 settembre 2022. Questa misura è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 e l'incentivo consiste in uno sgravio totale di massimo 6.000 euro per tre anni. La richiesta per accedere all'isonero contributivo può essere eh, presentata tramite il modulo disponibile sul portale delle agevolazioni INPS. Le istruzioni fornite sono eh, riportate integralmente come allegato al testo dell'articolo. Prima di salutarci diamo ancora uno sguardo alla sezione economia di Corriere.it, eh, anche in questo caso in apertura abbiamo il super bonus, come cambierà dopo il voto tutte le proposte dei partiti che appunto come abbiamo visto in precedenza fanno ora fatica a mettersi eh, d'accordo eh, per trovare un punto di contatto sulle novità da inserire nel eh, decreto aiuti bis in via di conversione. Ed è questa la notizia a cui è dedicato proprio il secondo articolo in pagina. Eh, I numeri del giorno, più 1,3%, eh, è l'aumento delle vendite di luglio eh, per quanto riguarda il settore commercio. La percentuale sale al 4,2% se si confronta con il 2021. Borsa, bond, liquidità, 4 invece è il numero dei portafogli per controllare il rischio e guadagnare. Eh, il tema dell'energia poi continua ad essere centrale eh, sulla pagina eh, Economia del Corriere. Gas, il prezzo sotto i 200 euro, prima volta ad agosto, è l'effetto delle ipotesi del tetto UE. Riscaldamento da Milano a Palermo, le nuove date di accensione dei termosifoni. E poi ancora un focus sugli equilibri geopolitici, sempre dal punto di vista energetico. Concentriamoci poi in maniera particolare sul, eh, sull'articolo che tratta eh, la notizia del calo eh, del prezzo del gas che torna sotto i 200 euro, probabilmente come effetto dell'ipotesi del tetto UE. Le quotazioni arrivano a 194 euro per la prima volta dall'inizio di agosto e dopo il picco che ha sfiorato i 340 euro eh, di il lunedì 5 settembre. C'è stato un calo del 30%. Un movimento da leggere eh, alla luce del vertice eh, che eh, si terrà venerdì eh, 9 settembre, quindi eh, domani, finalizzato proprio a trovare un accordo su misure di, di emergenza capaci di calmierare i prezzi energetici che eh, in questi mesi sono eh, arrivati alle stelle. Lavora quindi all'adozione di misure per affrontare le prossime eh, settimane e eh, i prossimi mesi autunnali eh, e anche però eh, con uno sguardo di più lungo periodo eh, per mh, riformare il mercato energetico a partire dal prossimo anno. Un tetto al prezzo del gas russo trasportato eh, verso l'Europa è una delle misure eh, possibili di cui si discuterà proprio nel vertice eh, di domani. Con questa notizia il tempo a disposizione per noi oggi è finito e ci diamo appuntamento sempre a domani alle 13.30 sulle pagine di informazione fiscale. Arrivederci.